C'è ancora qui, allora, ehm, oggi lo abbiamo annunciato eh, avremmo, che avremmo fatto insomma eh, tanti piccoli approfondimenti, piccoli per modo di dire, sulle questioni che in questo momento ci stanno anche preoccupando di più eh, in una giornata di chiusura di una settimana che ha visto i mercati ehm, avere insomma un atteggiamento ancora più cauto rispetto a tanto per non usare una parola più, più tragica insomma perché vogliamo sempre guardare in modo eh, più o meno analitico alle cose senza farci prendere dal panico perché sappiamo che sui mercati non è l'atteggiamento giusto però appunto una settimana come stavo dicendo che ha visto eh, I mercati allarmarsi un pochino per il dato sull'inflazione americana, forse mh, si era messo in conto diciamo, un miglioramento un po' più immediato rispetto a quella che era la situazione inflazionistica statunitense, in realtà l'inflazione è ancora all'8,3% più alta delle attese e questo ha destabilizzato ancora di più, come detto le borse che attendono a questo punto la riunione della Fed della prossima settimana sempre più campanelli d'allarme a tutti noi, agli investitori, eh, dall'America passiamo all'Europa con la questione del gas che tiene sempre banco e con peraltro questo mh, insomma, questa, questo annuncio di, che arriva dalla Russia di Gazprom per l'Europa non c'è alternativa, eh, Mosca dice meno 50 miliardi di metri cubi verso l'Unione Europea nel 2022 e in qualche modo ci stanno dicendo che non, al momento non ci sarebbe alternativa al gas russo, in Europa si stanno studiando tutte le possibili soluzioni per evitare che questo inverno sia davvero ehm, difficile però insomma la paura c'è e resta parleremo anche di questo e questo è proprio il blocco dedicato alle materie prime. intanto lasciatemi salutare carlo vallotto che è con me appunto per cercare di spiegarci un po meglio cosa sta succedendo ciao carlo ben trovato sulle fonti tv Buongiorno a te Emanuela, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, oggi è giornata molto importante perché dobbiamo un po' fare il punto delle materie prime, come hai già accennato tu, insomma ecco il gas, il petrolio. L'oro che è sceso sotto un livello di inferiore. Infatti, c'è cioè chi sono... chiede dell'oro. Guarda, i nostri amici sono già sul tante. pezzo. Sì, sì, sì. sì, sì, sì. sì. Tantissime, eh, tantissime cose. Che sull'oro anche ci sarebbero tante cose da dire, ma ci arriviamo per gradi. Sì, sì, assolutamente. Non, non abbiamo. Diciamo che, che non, non. Non mancano non... gli argomenti. No, ecco. assolutamente. Allora, partiamo da un discorso più generale che però ci porta direttamente sulle commodities, Carlo. Allora, eh, chiusura di settimana oggi anche. Uh, giornata di chiusure tecniche con la giornata delle tre streghe, 3-4, eh, come, come preferiamo. Volatilità sui mercati, insomma data anche da questa giornata, ma insomma la volatilità ormai la fa da padrona già da un po'. Inflazione americana ancora all'8-3%, le previsioni per la Fed, la riunione della Banca Centrale Europea la scorsa settimana, insomma, tutto questo come sta influenzando le commodities e poi iniziamo dal gas sicuramente e via dicendo, come dicevamo poco fa, prego. Sì, ecco, giusto l'incipit che hai dato tu, insomma, un po' lo scenario economico, macroeconomico, insomma in generale. Eh, le banche centrali sono assolutamente insieme ai dati macroeconomici i, i, diciamo, i, i top leader in questo momento da seguire ovvero cercare di comprendere soprattutto la banca centrale americana insieme con la banca centrale europea eh, che rimane un po' più indietro, diverse, di, ci sono di, diverse dinamiche in Europa che eh, insomma, guidano la crescita dei prezzi abbiamo visto proprio qualche giorno fa martedì Uh, il dato sull'inflazione in America che ha uh, un po' spiazzato tutti quanti gli investitori in primis, insomma, investitori, le mani forti, i fondi di investimento, le banche d'affari, ecco, eh, strano ma vero, ma anche loro insomma, si sono trovate un po' spiazzate. Un dato sull'inflazione che sembra molto più radicata di quello che uh, Jerome Powell uh, quasi un anno fa Uh, dicevano state tranquilli che è transitoria, la vediamo come transitorietà, oggi invece l'inflazione abbiamo visto anche l'inflazione core, ovvero quella ripulita dei costi dell'energia. Uh, Cosa che invece sta pesando molto in europa eh, è in crescita quindi qualcosa insomma eh, diciamo qualcosa è andato tra virgolette storto ora le materie prime naturalmente sono le prime i mercati delle materie prime sono i primi a risentire di tutta questa situazione ecco che abbiamo visto forti ribassi e non solo per questo insomma eh, sul timore sulla scorta di un, di un timore veramente molto accentuato di un rialzo quasi di un punto percentuale di 100 basis point da parte della banca centrale americana, la prossima settimana martedì, mercoledì, insomma vedremo un pochino che cosa, come si comporterà però naturalmente ecco, sono fioccate al rialzo le scommesse o meglio ancora sono, sono fioccate le scommesse al rialzo di, sui tassi di interesse sul FedWatch. Eh, e quindi ecco tutti gli investitori. Oggi, eh, se prima erano un po' più tentennanti, si fermavano. Ecco, eh, scommettevano, diciamo così, 50-75 basis. Point, oggi si sono buttati a capofitto. Eh, a, a 100 basis point, cosa che dal secondo i dati statistici, dal 1984 non, non, non no, verrebbe. infatti, ecco Carlo, quindi eh, stanno aumentando insomma coloro che scommettono tra virgolette sul rialzo dei tassi così, eh, appunto come dicevi così, tu, sì. così importante, ma perché insomma da… da a parte che da, da, da un po' già non eravamo abituati al rialzo dei tassi, chiaramente, perché erano anni che erano bassi, eh, ma addirittura 100, ah, quindi stanno aumentando coloro che pensano che la Fed faccia questa mossa. Sì, diciamo che ecco, è, è, il, è proprio stato in questi giorni qua, dopo sì. l'IPC sì, di, di, di, di, di martedì, eh, dove sono fioccate al rialzo le scommesse, ovvero... Eh, eh, Ovvero, ecco, un rialzo così, addirittura si penserebbe che da qui al 2023 dovrebbero, eh, all'inizio del primi mese del 2023, dovrebbero addirittura aumentare di due punti percentuali, insomma, i tassi di interesse in America. Eh, questo che cosa significa? Questo magari adesso lo, lo approfondiamo meglio, però ecco cosa significa. È un, da una parte sì, un rallentamento, un cercare di eh, ingabbiare l'inflazione, di frenare l'inflazione, dall'altra parte però sappiamo benissimo, come anche tu spesso scrivi eh, nei tuoi articoli, non ci sono pasti gratis in, in mm -hmm. finanza, quindi ecco, eh, naturalmente sì, un rialzo dei tassi non è la panacea, attenzione perché questo, eh, torniamo un po' indietro, eh, molti adesso stanno un po' Mi dilungo un pochino Manuela? Scusami, non ti preoccupare, vai vai vai, ti, ci mancherebbe. Ecco, sì. eh, bisogna, bisogna un po' inquadrare la situazione, ecco in molti stanno paragonando agli anni 70 o comunque ai primi anni 80 quando c'era Paul Walker al vertice della Fed dove eh, appunto anche lui si trovò a, a gestire un'inflazione del 20% in America una cosa eh, assurda a pensarla oggi naturalmente. Che cosa succede? Rialzo dei tassi di interesse però attenzione perché frenano l'espansione economica, frenano l'economia, frenano i prestiti alle imprese, alle certo. aziende che comunque hanno bisogno di liquidità e il pane quotidiano per le aziende, la liquidità insomma per... Per, per gestire insomma, gli ordini e gli ordinativi. Ma vogliamo dirla ancora tutta di più Carlo nel senso cosa magari banale però io lo dico cioè le imprese sicuramente che eh, ovviamente hanno bisogno di prestiti di liquidità, ma anche le persone io leggevo proprio qualche giorno fa che chiaramente proprio perché la situazione economica non è eh, molto florida ci sono sempre più persone che eh, devono e, e hanno necessità di acquistare eh, le cose a rate il problema è che attenzione perché eh, le rate aumentano proprio per il rialzo dei tassi ed è un cane che si morde la coda perché io non parlo di, di cose tipo casa macchina per cui evidentemente magari ci si aspetta in questo momento ma anche elettrodomestici insomma mh, eh, le beni, cose più semplici, beni sì, materiali che però magari non si possono acquistare in un'unica soluzione e quindi però anche le rate poi ce, ce le fanno pagare fanno a prezzi... comunque, attenzione esatto. perché... Eh, Però questo è... questo è quello che dicevi tu, no? Attenzione perché inevitabilmente l'economia un rallentamento l'ha già subito e continuerà a subirlo con questa operazione delle banche centrali. Ecco a te Carlo, perdonami. No, no, assolutamente, è giusto che ci sia questo, questo scambio perché non è che... Eh, eh, eh, non è che ci sia una sola campana da sentire, giustissimo a quello che hai sottolineato tu, anche perché noi guardiamo l'economia eh, noi guardiamo la finanza i nostri investimenti il nostro trading, le nostre operazioni però eh, eh, dobbiamo anche eh, viviamo in questo mondo e naturalmente quindi cerchiamo di conoscere quelli che sono i risvolti, insomma ecco naturalmente si parla, sì. noi sai trader parliamo, sì, di rialza di tassi di interesse della banca centrale eccetera eccetera però è giusto riportare alla realtà, ovvero attenzione perché non è soltanto una notizia che abbiamo sentito, è un qualcosa che si eh, automaticamente si rivolge a tutti noi, non nel, anche nel, nel medio periodo, nel breve medio periodo, ovvero appunto giustissimo quello che hai ricordato tu, i, tante rate, tante piccole rate, tante difficoltà e quindi ecco, eh, ed è per questo che ad esempio anche in Europa eh, ehm, permettimi questo ve velocissimo excursus anche in Europa ecco naturalmente gli investitori hanno visto questa inflazione molto molto determinata dai prezzi dell'energia molto elevati e quindi che cosa succede? Quindi, gli investitori hanno annusato insomma questo rallentamento economico marcato anche perché eh, dati di fatto, insomma i dati macroeconomici eh, purtroppo metterebbero in difficoltà la produzione industriale quindi l'euro è andato in picchiata proprio per questo qua perché eh, gli investitori eh, diciamo si sono eh, tirati fuori dal, da, dagli investimenti in euro ed ecco perché, insomma, ecco l'euro, eh, la moneta unica europea insomma, è, è crollata. Poi eh, qui, da qui possiamo uh, arrivare a parlare del gas naturale, della, della situazione sì. dell'energia, quindi appunto ecco. Assolutamente passiamo al gas um, allora gas ovviamente eh, anche qui bisognerebbe prendersi una settimana per parlarne comunque <ride> oggi abbiamo detto borse europee rosso nel giorno delle tre streghe ma comunque a chiusura di una settimana molto difficile, il gas resta sopra i 200 um, ti chiedo eh, Carlo nella, nella nostra, nel nostro titolo leggiamo che soluzioni ci restano ovviamente lascio a te insomma eh, il punto di partenza poco fa non a caso ho anticipato questa dichiarazione che arriva da Mosca, allora l'Europa sta cercando soluzioni per questo inverno, si parla ormai da tempo di razionamenti che sembrano quasi inevitabili, bisognerà capire di quale entità proprio a seconda delle soluzioni che verranno trovate, poi ovviamente noi parliamo in generale di Europa ma ogni paese europeo è diverso, è ogni situazione a sé stante, quindi eh, purtroppo poi i ragionamenti vanno suddivisi ancora di più, però insomma quali soluzioni ci restano se il gas continua in questo modo e soprattutto se Mosca davvero eh, non, non dà altre il, la cosa purtroppo negativa è che a oggi stiamo ancora ragionando su Mosca, eh, quando da tempo stiamo dicendo a causa della guerra basta Mosca, basta Putin. Il problema è che ancora oggi non abbiamo appunto delle valide alternative che possano lasciarci tranquilli. Questo significa stare al freddo e va bene, tra virgolette perché non va bene comunque, ma pagare il gas a caro prezzo appunto a te. Sì, anche questo uh, uh, ci possiamo ricollegare, eh, eh, come mh, non vogliamo essere drammatici, hai iniziato tu la trasmissione dicendo questo, naturalmente è la, il problema c'è, non vogliamo essere drammatici, però il problema c'è, un domani quando arrivano bollette che sono quadruplicate rispetto al, alla precedente, cioè se io penso a, ad aziende che magari potevano pagare eh, che ne so, dico una cifra di 100.000 euro di, di, di riscaldamento. Oggi se ne trovano a pagare magari mezzo milione. Capisci che le cose eh, sono totalmente diverse, anche perché i, i costi, da una parte, devono essere scaricati sul cliente finale, quindi su di noi, e comunque devi trovare anche la, la possibilità, la liquidità. Chi ti finanzia, le banche che ti finanziano, anche la bolletta a rate, voglio dire. Cioè, ma lo dico con il sorriso perché, ripeto, vogliamo ecco, non, non essere drammatici. Certamente. Tutta questa no, poi torniamo al discorso di prima, le rate, cioè ok ci sono degli aiuti, ci mancherebbe, il problema è che in questo caso ci sono persone che davvero... Non, non, non possono neanche pagare la bolletta rate, probabilmente c'è il problema e poi soprattutto, scusami, eh, ti interrompo per questo motivo, e poi è un problema che già è in essere da mesi e che non sappiamo esatto. quanto esatto. Eh, resterà. Perché questo, perché sai, sapessimo, cosa improbabile, che tra un mese tutto eh, passa, allora dici vabbè, teniamo duro ancora un mesetto e poi torniamo alla normalità, ma il problema è che non sappiamo quanto durerà. Perfetto, esattamente, cioè, il problema è proprio questo, cioè, non sappiamo, ad esempio addirittura leggevo una crisi multi-invernale, insomma in qualche modo, e quindi non soltanto eh, oggi, cioè, però il, il problema è, mh, non, voglio, mh, non voglio veramente eh, addentrarmi nel sistema, però ecco, cioè, eh, con persone che hanno veramente un reddito molto molto basso, il gas non lo puoi usare, la corrente elettrica non la puoi usare, eh, il riscaldamento a legno non lo puoi usare perché in molte regioni italiane è vietato utilizzarlo per le polveri sottili eccetera sì. eccetera. Quindi in qualche modo il problema grosso eh, c'è sia dal, parte, dal, dal punto di vista delle aziende sia dal punto di vista anche proprio materialmente del singolo cittadino. Quindi ecco arriviamo a una domanda che eh, insomma, le sanzioni veramente hanno funzionato oppure... Eh, oppure non hanno funzionato come dovevano essere Ecco, io, io sono andato molto, contro molto, molte persone da questo punto di vista io non credo che abbiano eh, funzionato come si pensava ciò non significa che do ragione assolutamente il discorso della guerra è tutt'altra, la guerra va abolita assolutamente però ecco, eh, qual, qualsiasi, diciamo, qualsiasi sanzione va fatta eh, qualora tu hai già, abbia già le spalle coperte a prescindere dal fatto che questa situazione del gas in Europa, ricordiamolo e sottolineiamolo con forza, non è determinato esclusivamente da, da, dalla guerra uh, russo-ucraina, ma era già precedente l'aumento dei, dei costi delle bollette. Quindi ecco, c'è una, una situazione in Europa da, da denunciare, perché eh, il, la borsa di Amsterdam, dove vengono contrattati i famosi TTF, eh, è una borsa molto sottile e poi non è stata diciamo, non è stata regolamentata di preciso, è nato un po' così si è deciso che vengono ci si, si basa su quei dati lì per una borsa molto sottile dove non c'è molta volatilità, quindi ecco eh, io inviterei le, le, eh, i personaggi che sono eh, i in, in, deputati insomma in questa, a decidere per queste cose qui e lo sottolineo con forza ecco, di rimettere in ordine soprattutto la borsa la, la, la formazione dei gas, de, del prezzo del gas ecco, scusami di questo, no, no, questo intervento, dobbiamo anche conoscerle le cose non è, che, non è che sia soltanto così i prezzi sono saliti perché no c'è una motivazione eh, legata alla, a, al cambio proprio di, di, di, di, di, di contrattazione. Prima si facevano dei contratti molto lunghi, oggi dei contratti molto ecco, brevi. È chiaro che... Bravo, ma infatti, io mh, ricordo sempre, eh, io che non sono certo esperta come te in materie prime, che il prezzo del gas, però basta andare, voglio dire, abbiamo a disposizione mh, tantissime fonti di informazione. A leggere eh, quanto eh, costava il gas eh, un anno fa, anzi più di un anno fa, a marzo. Uh, 2021 uh, 18 euro, giusto più o meno, insomma, più o meno perché, poi siamo arrivati alla fine dell'anno scorso che ha superato i 100 e poi vabbè, ovviamente con l'anno nuovo e con la guerra abbiamo avuto questo uh, picco, però appunto anche Carlo ricordava, non è che i prezzi sono aumentati con la guerra, erano già aumentati, quindi evidentemente poi bisognava già mh, un attimino ri risolvere le situazioni a monte, come dicevi tu con il discorso dei contratti e con dei controlli eh, al, mh, alla borsa appunto di, di olandese dove evidentemente poi c'è anche una buona dose di speculazione come spesso accade eh, lo so, però insomma non è che lo stiamo dicendo per la prima volta ma così è, però insomma poi se no si tende tutto a eh, limitare, a, a buttare sul discorso guerra ma non è questo, poi è chiaro che con le minacce di Mosca la situazione può solo peggiorare, perché poi c'è un discorso di dipendenza ehm, nostra, italiana e non solo, insomma, nei confronti della, della, della Russia. L'altro titolo che ti sottopongo, ma che ci fa restare su questo discorso, eh, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha parlato di eh, una legge, in arrivo una legge per le materie prime, proprio per regolamentare il tutto e poi un po' la, la sua ricetta è quella di degli extra profitti sull'energia 140 miliardi di aiuti per gli stati anche qui però il tema degli extra profitti ha fatto un po acqua da tutte le parti in questo, in questo periodo allora non so se vuoi commentare questo e poi facciamo un passo ulteriore carlo sì, hai ragione. Ci vorrebbero 15 ore di trasmissione per poter insomma. Le faremo, eh. dai, faremo una maratona. Le faremo. Anche perché tra un po' credo che tutti vorranno giustamente sapere solo sul gas. Perché se non si trovano delle soluzioni, davvero adesso comincia i tempi cominciano a essere davvero stretti. Allora, prego. Sì, ecco, diciamo che c'è questa, questa, questa, diciamo un po' in arrivo una legge sulle materie prime. Sai, io credo che. La commento molto brevemente eh, sì. per, per lasciare spazio insomma, anche alle altre cose che dobbiamo dire. Eh, sicuramente eh, non è una legge sulle materie prime, è una legge di, è, è una regge, legge di regolamentazione eh, dei mercati, delle, delle cose che nel corso degli anni eh, il mercato americano e anche il mercato europeo, sicuramente tutte le borse hanno implementato, mi viene da Tornare indietro, insomma, da dopo le, le, il crollo delle torri gemelle, eh, sono state fatte tantissime leggi, regolamentazione, eh, controlli sulla volatilità del, eh, di determinati asset proprio per bloccare e aumentare i margini, eh, eh, diciamo, di, di, di apertura dei contratti. Quindi ecco, io direi che eh, una legge sulla materia prima deve essere inquadrata, nel senso eh, deve essere inquadrata a favore. Del cittadino, ecco. Questo è il mio uh, il mio riassunto. Poi qualsiasi cosa venga fatta, naturalmente. Eh, abbiamo sentito parlare di un tetto dei prezzi, del gas. Eh, Difficilissimo parlare di questa cosa qui perché favorirebbe eh, insomma, favorirebbe le, le, le economie tipo la Cina, gli acquisti esatto, della Cina, sì, de, sì, dell'Oriente, sì, certo. insomma, cioè ecco parlare di un, di un tetto in questo senso qui eh, sarebbe più corretto parlare di un tetto. Alle, eh, al, al costo del, del gas che noi paghiamo ecco, del, del, di tutto ciò che paghiamo del, del, uh, anche dell'alimentare cioè non possiamo comprare della pasta che costa 5 euro al, adesso per esagerazione chiaramente, tutto questo dovrà essere fatto una legge in arrivo sulle materie prime sicuramente a favore del cittadino quindi un, uh, un cap uh, uh, bloccare ecco, in un certo qual modo uh, la crescita esagerata insomma, di determinati beni che non è possibile che costino così tanto il pane, il latte, l'acqua, la pasta, tutte cose che naturalmente sono di, di, di consumo primario. Assolutamente, allora ehm, Carlo ti leggo prima, torniamo, parlo anche con la regia sull'analisi delle materie prime perché c'è una domanda che ci porta all'oro, così almeno rispondiamo all'amico e poi parliamo anche del petrolio. Eh, Luca dice cosa ne pensa del gold, è un buon prezzo per comprare? Beh il gold insomma non sta molto bene Carlo. È un po', un po' raffreddato. Un po' acciaccato, esatto. È un po' raffreddato, è un po' raffreddato. Allora, diciamo che la situazione sul God, come sempre, a me piace eh, inquadrare la situazione. Un buon prezzo per comprarlo dipende tantissimo dal, dal tipo di operatività, naturalmente. Eh, che cosa significa? Cioè, lo compri oggi per rivenderlo fra un anno? Allora sì. Se lo compri oggi per rivenderlo fra dieci minuti, è un altro tipo di strategia. Certamente, ecco, in fase, in, in ottica di. Di un accumulo di, di, diciamo, di lungo periodo, eventualmente questo prezzo qui potrebbe essere comunque, magari cominciare a scalettare gli acquisti potrebbe essere interessante. Attenzione perché il ribasso dell'oro, a mio avviso, non è per nulla finito. Uh, non vogliamo dare numeri a caso, eh, magari sicuramente ecco, nel corso delle prossime anche eh, dirette che eventualmente potremmo fare, eh, cercheremo di seguire questo mercato che probabilmente potrebbe dirigersi verso i 1600, 1620, 1600, insomma il secondo supporto molto importante, noi andiamo a scale 1800, 1700, 1600, quindi ecco diciamo che il prossimo potrebbe essere 1600 dollari in ogni caso, è normale che uno eventualmente dovesse fare un, un acquisto ehm, in ottica di medio-lungo periodo. Certamente questo è un prezzo. Attenzione a che poi dobbiamo anche guardare il prezzo, il prezzo europeo. Quindi, il prezzo europeo. Adesso scusate che vi giro un attimo il, la visione. Siamo intorno ai 53 ehm, euro sì. per grammo. Quindi, insomma, è, abbastanza, è molto disceso dai, eh, dai 56 di agosto. Quindi, ecco, dobbiamo. In ottica di investimento dobbiamo ragionare con i prezzi in euro. In ogni caso non si può ancora parlare di una crescita dell'oro, nonostante eh, io sono fermamente convinto, e tu Manuelo, lo sai benissimo, che siamo estremamente sottovalutati come i metalli preziosi, l'oro, l'argento, sono estremamente bassi come prezzi perché in, in virtù di una possibile recessione, eh, crisi geopolitica, eh, inflazione in crescita, l'oro è re per, eh, per gestire l'inflazione nei portafogli, l'oro oggi dovrebbe prezzare 2.000 dollari, 2.100, 2.200, insomma cioè, non, non mi nascondo dietro questo fatto qui, io sono fermamente convinto che l'oro sia totalmente... Eh, fuori diciamo, fuori, di, fuori, fu, fuori di testa diciamo così sì. e c'è anche una motivazione concludo velocemente eh, c'è anche una motivazione nel senso che adesso stanno le, appunto quello che si diceva un po' prima collegandoci alla, alla legge sulle materie prime dall'altra parte dell'oceano eh, gli, diciamo, gli organi di controllo delle borse americane stanno valutando perché effettivamente c'è un, un, un, un distacco anche nel settore del petrolio eh, tra il mondo, la, la borsa del, mon del, del mercato fisico e la borsa cosiddetta del mercato cartaceo quindi ETF, futures, opzioni e quant'altro insomma sembrerebbe esserci un'esagerazione di creazione di prodotti dall'altra parte che spingono dove vogliono al mercato, in questo caso al ribasso e questo non, non okay. fa bene ai prezzi Ok, eh, Carlo, siamo in chiusura, però andiamo sul petrolio. Altro titolo: ti chiedo le tue previsioni, insomma, sul petrolio, che è un altro tema sicuramente di discussione molto, molto importante. Io mi dilungo sempre un pochino. Quindi... No, no, no, ma abbiamo, abbiamo, ci siamo dilungati su questioni su cui mi sarei dilungata io stessa, quindi ci mancherebbe. Eh, non ti preoccupare, petrolio rubiamo un paio di minuti, non è un problema, però non, non posso non chiedertelo, insomma. Certamente, certamente. Oro e petrolio, insomma, sono, sono due benchmark principali che ci stanno dicendo che cosa? Ci stanno dicendo. Eh, eh, diciamo entrambi, eh, entrambi l'oro è un bene rifugio quindi eh, sta scendendo e quindi secondo gli investitori non c'è crisi dall'altra parte il petrolio sta scendendo per mancanza di domanda e quindi ci dice c'è crisi ecco c'è questa dicotomia che nei mercati assolutamente non fa bene insomma diciamo che non si sa che pesci pigliare se vogliamo ecco, usare un termine eh, dell'uomo cioè, di Certo, allora Carlo per fare certo no, però io stessa sai voglio sempre capire ma vogliamo far capire da una parte c'è chi dice il petrolio sta scendendo perché di fatto si tratta di questo quindi vuol dire che non c'è più per esempio lo squilibrio tra domanda e offerta che fa salire i prezzi giusto quindi vuol dire che il mercato in qualche modo eh, si è equilibrato, però dall'altra parte sta scendendo perché appunto manca la richiesta e quindi il prezzo cala, perché chiaramente a fronte di una, di una domanda più ridotta il prezzo scende, se no non ci guadagnano no? eh, quelli che, che forniscono petrolio, Ecco, detto proprio eh, in detto modo pro esattamente, sì, sì, sì, esattamente. Ecco, la, proprio, eh, il barometro Beh. del petrolio dice questo, cioè, ovvero sta scendendo per le due motivazioni che hai detto tu, soprattutto mancanza di domanda, Cina a caso del lockdown, eh, Insomma, ecco, la situazione che si pensava il petrolio potesse salire a 150 dollari, invece eh, c'è questo timore di recessione e il petrolio la sta indicando. Dall'altra parte ci chiediamo perché invece l'oro non sale. Ed eh, è appunto. Eh, e questo, insomma, c'è questa... Eh, i mercati in questo momento ci stanno dicendo questa cosa qui, ci stanno mettendo un grande punto di domanda, nel senso passami la battuta, il termine non stiamo capendo niente quindi appunto in questo momento cioè, il petrolio sta scendendo che è un, è un sinonimo di rallentamento economico dall'altra parte l'oro non cresce ed è un sinonimo che è qualcosa non va perché l'oro cresce proprio ma, in virtù di un oh, rallentamento. Ok, ma eh, domanda molto popolare: um, petrolio scende, quindi benzina scende? Sì, no? E poi ti faccio un'altra domanda: allora, no, la benzina non scende perché. Eh. Bella domanda, scusami Manuel, perché il problema è questo: non è che è il, prob il problema è che la benzina non è collegata direttamente al petrolio, ci sono i noli marittimi, le assicurazioni, assicurare una nave che trasporta petrolio, tra virgolette, da Uh, nel Mar Nero o quant'altro, uh, gli OIDS uh, hanno, stanno facendo i miliardi in questo momento perché soprattutto l'Europa che è il centro insomma, delle, delle assicurazioni per le navi, ecco, tutto questo naturalmente va ad incidere i in noli marittimi, i noli dei, uh, dei bunker marittimi, insomma, ecco, mm. um, sta, stanno crescendo molto e quindi ecco, uh, l'impatto del costo reale del petrolio sulla benzina non è l'unica cosa che dobbiamo guardare, ma anche tutto ciò che sta intorno ovvero eh, la forte crescita delle assicurazioni proprio okay. per, eh, per, per le navi questo è molto interessante, la seconda domanda sarebbe stata questa però vabbè che poi esclu si esclude un po' perché già abbiamo visto che eh, non è che se il petrolio scende, scende anche la benzina perché ci sono tante variabili come ci ha spiegato Carlo ma anche ammesso dovessimo vedere la benzina scendere però questo non ci deve tra far gioire se non per le spese quotidiane perché comunque come hai detto tu, questo calo del petrolio indica un rallentamento economico quindi una crisi cioè, eh, quindi dobbiamo fare riferimento a questo giusto cioè, quindi poco importa se la benzina scende cioè importa per noi che la paghiamo eh, meno appunto, però comunque sì. sarebbe sintomo di crisi sintomo di crisi Com anche voglio aggiungere una cosa velocissima eh, ricordiamoci che noi il petrolio lo paghiamo in dollari quindi dobbiamo cambiare euro per dollari l'euro è crollato quindi naturalmente lo paghiamo eh, di più il petrolio lo paghiamo di più e quindi ecco di, di conseguenza certamente ecco insomma chi eh, fa i prezzi per la benzina non può gioire non può far altro che passatemi un po' la battuta insomma ecco questo il prezzo della benzina diciamo che ha queste eh, i noli marittimi il costo del petrolio il costo del cambio euro-dollaro tantissimi fattori che naturalmente eh, remano contro ecco. la, eh, oltre al oltre a tutte le accise di cui ormai siamo ben coscienti insomma, che eh, aumentano così fa... senza cioè... volerlo neanche troppo siamo tornati a ribadire perché il deprezzamento dell'euro è un problema per l'Europa perché per esempio il petrolio lo paghiamo in dollari eh, però se l'euro viene eh, svalutato, cioè si svaluta noi pagheremo di più il petrolio e quindi questo poi si ripercuote su tutto il resto bene, abbiamo anche lo facciamo sempre, però ci abbiamo anche ragionato magari partendo da, da, da questioni più basiche, però è, è molto importante, cioè credo che sia assolutamente utile in questo momento. Grazie Carlo Vallotto eh, per il prezioso aiuto, ti seguiamo sui tuoi eh, canali principali e ci troviamo presto anche sulle fonti TV. Grazie a voi, un saluto a te Emanuele e un saluto a tutti i telespettatori. Grazie mille.